Cucine. ecco qui oggi andiamo a realizzare insieme la mia maglia Angie è eh, veramente molto versatile questo punto come potete vedere è un punto pizzo molto molto bello simile al punto ragno io lo chiamo punto grappolo punto uva perché effettivamente vedete crea questo grappolino molto molto delicato ed è ehm, molto leggero e aperto come punto questo punto eh, è molto adatto per copricostumi per vestiti eh, magari indossato con sotto una bella sottoveste a contrasto può essere un bel tubino una bella casacchina morbida come l'ho fatta io con il dietro più lungo del davanti eh, è un punto abbastanza versatile quindi in questo tutorial oltre a farvi vedere come eh, realizzare questo punto vi farò vedere come comporre questa maglia però se vorrete seguire anche solo il punto eh, è veramente un punto che potrete usare per molti eh, capi anche con forma diversa il filato che ho utilizzato L'ho eh, acquistato da Merceria Italia Artisan, dalla mia amica Francesca. Vi lascerò in descrizione sia eh, il quantitativo in peso che in metri, tutti i riferimenti e i link sia alla merceria che al filato. Ho acquistato anche, guardate, questo è una, un semplicissimo eh, ferma di quelli proprio classici con la... Eh, con diciamo il, lo spuntone, chiamiamolo così, con il ferretto, con l'ago e io l'ho usato proprio come decorazione sulla, sulla mia maglia l'ho trovata veramente un'idea molto carina, eh, puramente decorativa ma poi decorerete la vostra maglia come meglio credete quindi ora eh, direi che possiamo andare al tutorial a ah, prima eh, vi devo dire che questo punto ha un multiplo di 10 più 2 ve lo ripeterò anche nel tutorial ma ehm, siccome non sono sicura di averlo detto correttamente ve lo dico ora così siamo sicuri che eh, sia chiaro il, il multiplo 10 più 2 quindi adesso vi lascio al tutorial allora per il mio campione ho montato 30 catenelle per invece la mia maglia e poi vi darò tutte le misure ho montato 90 catenelle più una per partire quindi 91 e in questo caso per il campione io ne faccio 31 entro nella seconda dell'uncinetto e vado a fare tutto il primo giro di maglia bassa Il nostro giro di maglia bassa, una catenella e voltiamo il lavoro. Una volta voltato il lavoro, andiamo a fare nella prima maglia sottostante una maglia bassa e una maglia bassa anche nella seconda. Dopodiché facciamo 3 catenelle: 2, 3. Carichiamo il filo, saltiamo una, due, tre maglie sottostanti e sulla quarta andiamo a fare la nostra prima maglia alta. 2 catenelle, di nuovo nello stesso punto una maglia alta, di nuovo 3 catenelle, saltiamo 3 maglie sottostanti, quindi 1, 2 e 3, nella quarta andiamo a fare una maglia bassa, di nuovo nella prossima una maglia bassa e nella successiva un'altra maglia bassa, quindi andiamo a fare un gruppetto da 3 maglie basse. 3 catenelle, carichiamo, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta facciamo maglia alta, 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto una maglia alta, di nuovo 3 catenelle, saltiamo di nuovo 1, 2, 3 maglie sottostanti, nella quarta, nella quinta e nella sesta andiamo a fare rispettivamente scusate una maglia bassa ho fatto una maglia alta per errore quindi una 2 e 3 di nuovo 3 catenelle di nuovo carichiamo il filo 1 2 tre nella quarta andiamo a fare maglia alta 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto una maglia alta 3 catenelle saltiamo una due quindi 3 maglia bassa e nell'ultima andiamo a fare una maglia bassa ecco qua e abbiamo concluso il nostro primo giro il secondo giro andremo a farlo in questo modo quindi facciamo una catenella voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare sulla prima maglia bassa una maglia bassa dopodiché facciamo una due tre 4 catenelle di separazione. Carichiamo il filo ed andiamo a realizzare 5 maglie alte all'interno del punto V. Quindi 1, 2, 3. Oggi ho problemi col gomitolo. 4 e 5. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle e andiamo a fare la nostra maglia bassa sulla maglia centrale del gruppetto da 3. Quindi saltiamo la prima, sulla seconda facciamo una maglia bassa, di nuovo 4 catenelle, di nuovo carichiamo il filo e scusate non l'ho fatta su quella centrale. Su quella centrale andiamo a fare una maglia bassa 1 2 3 4 catenelle e di nuovo 5 maglie alte all'interno del punto V. 1 2 3 4 e 5 di nuovo 4 catenelle e nuovamente sulla maglia centrale andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 catenelle, nuovamente 5 maglie alte all'interno del punto V 2, 3. e 5 4 catenelle e concludiamo sull'ultima maglia bassa con una sola maglia bassa in questo modo e così come vedete abbiamo fatto anche il secondo giro partiamo col terzo giro allora faccio scivolare il gomito e facciamo 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro ed andiamo a realizzare 5 maglie basse sulle 5 maglie alte sottostanti, quindi su ognuna, una maglia bassa 1 due, tre, quattro e cinque, sette catenelle, una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette catenelle. Di nuovo saltiamo tutto ciò e andiamo sul prossimo ventaglietto, con una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante quindi 5 maglie basse 3 4 e 5 ripetiamo 7 catenelle 4 5 6 7 catenelle, saltiamo tutta questa parte e di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, ora facciamo 3 catenelle Carichiamo due volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una doppia maglia alta sulla maglia bassa sottostante. Quindi entriamo, usciamo da due, usciamo da due, usciamo da due. Ecco qui, questo è il termine del terzo giro. Ora noi non dobbiamo fare altro che lavorare questi tre giri ovviamente alternandoli partiamo con due maglie alte quindi facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro e nella stessa maglia di partenza facciamo una seconda maglia alta in questo modo 3 catenelle 1 2 3 catenelle e andiamo a lavorare 3 maglie basse al centro del ventaglio, quindi saltiamo la prima, lavoriamo sulla seconda, sulla terza e sulla quarta, quindi su le tre maglie centrali del nostro ventaglio. Di nuovo 3 catenelle ed andiamo a creare il punto V nella maglia centrale, ricordate che l'archetto è da 7, quindi contiamo una due, tre sulla quarta andiamo a fare prendiamo bene la catenella eh? andiamo a fare una maglia alta due catenelle e nella stessa catenella andiamo a fare una seconda maglia alta vedete abbiamo creato un punto v sull'archetto quindi 3 catenelle E di nuovo saltiamo la prima maglia sulla seconda maglia bassa sulla terza maglia bassa sulla quarta maglia bassa 3 catenelle e di nuovo carichiamo una due tre sulla quarta prendiamo bene la catenella andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle e di nuovo una maglia alta così abbiamo creato il secondo punto Vi, ora 1 2 3 catenelle di nuovo saltiamo la prima maglia alta sulla seconda una maglia bassa sulla terza una maglia bassa sulla quarta una maglia bassa di nuovo 1 2 3 catenelle ed ora stiamo bene attenti carichiamo il filo contiamo 1 2 3 catenelle sulla quarta andiamo a fare una e due maglie alte nella stessa catenella senza nessuna catenella di separazione quindi questo è quello che avremo al termine del nostro lavoro, come vedete, abbiamo ripetuto il primo giro. Il primo giro era eh, composto da punti V e gruppetti da tre maglie alte. Noi li abbiamo semplicemente ripetuti in questo giro alternandoli quindi dove c'erano i punti v adesso ci sono le eh, tre maglie basse scusate non maglie alte dove c'erano le tre eh, maglie basse adesso c'è il punto v quindi adesso andiamo a ripetere il secondo giro che sarà composto così 3 allora, catenelle per partire 1 2 3 che sostituiscono anche la prima maglia alta voltiamo il lavoro e io per comodità le vado a fare al centro di queste due maglie alte. Quindi facciamo altre due maglie alte al centro delle due sottostanti per un totale di tre maglie alte. Ora facciamo allora, una, due, tre e quattro catenelle. Ricordate nel secondo giro le catenelle erano 4. e andiamo a lavorare al centro di queste tre maglie alte quindi maglie basse quindi saltiamo la prima nella seconda quella centrale facciamo la maglia bassa 1 2 3 4 catenelle carichiamo il filo andiamo a fare 5 maglie alte all'interno del punto v quindi 1 2 3 e 5 vedete abbiamo ricreato il ventaglietto di nuovo 4 catenelle 1 2 3 4 catenelle una maglia bassa qui proprio al centro entro e faccio la maglia bassa quindi saltiamo la prima maglia bassa facciamo la maglia nella seconda di nuovo 4 catenelle di nuovo carichiamo il filo e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, quindi il nostro ventaglio, all'interno del punto V. 2, 3, 4 e 5. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle. Di nuovo salto la prima maglia bassa, nella seconda faccio la mia maglia bassa, 4 catenelle. Ed ora vado a fare 3 maglie alte qui al centro delle due maglie alte sottostanti. Quindi al centro vado a farne una, due e 3 come vedete abbiamo ricostruito quello che era il nostro secondo giro ora andiamo a fare il nostro ultimo giro quindi quello che era il nostro terzo giro e lo facciamo in questo modo una catenella voltiamo il lavoro ed andiamo a lavorare su ogni maglia alta sottostante una maglia bassa 1 2 e 3 in pratica abbiamo fatto le maglie eh, questo è un mezzo ventaglio quindi andiamo a fare le maglie basse che di solito facciamo nel terzo giro sul ventaglio quando c'è questo spazietto si fanno sette catenelle, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette catenelle e di nuovo una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante del nostro ventaglio. Quindi Una, due, tre, quattro. 5, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, di nuovo, 1, 2, 3, 4 e 5 di nuovo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle, di nuovo una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante, quindi 1, 2 e 3. A questo punto il nostro schema sarebbe finito perché noi dobbiamo andare ora a ripetere il primissimo giro quindi ve lo faccio vedere per partire perché vi faccio vedere il primo giro come parte su quest'ultimo e poi da qui in avanti potete tranquillamente continuare eh, da soli perché è veramente eh, semplicissimo si ripetono sempre gli stessi punti quindi vado a fare una catenella volto il lavoro vado a fare le mie in questo caso due maglie basse perché sono in partenza è come se noi lavorassimo le tre centrali del ventaglio essendo in partenza ed avendo solo tre maglie sottostanti ne andiamo a lavorare soltanto due ora facciamo 3 catenelle carichiamo il filo contiamo una, due, tre e sulla quarta, prendete bene la catenella, mi raccomando, sulla quarta, così andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Due catenelle e di nuovo nella stessa catenella sottostante una seconda maglia alta, in questo modo. Tre catenelle, di nuovo saltiamo uno, nella seconda facciamo maglia bassa un'altra maglia bassa nella terza e un'altra nella quarta 3 catenelle, carichiamo, saltiamo 1 2 3 sulla quarta, facciamo maglia alta 2 catenelle e di nuovo maglia alta così, ecco qua 3 catenelle Nuovamente, scusate senza caricare sono maglie basse saltiamo la prima nella seconda maglia bassa maglia bassa maglia bassa quindi saltiamo l'ultima 1 2 3 catenelle carichiamo il filo e contiamo di nuovo 1 2 3 sulla quarta maglia 2 catenelle e maglia alta 1 2 3 catenelle e andiamo a fare saltiamo la prima maglia bassa nella seconda facciamo una maglia bassa e sulla terza facciamo un'altra maglia bassa e così abbiamo ricreato il primo giro questo qui sul ultimo giro della sequenza precedente vedete è veramente semplicissimo semplice semplice continuiamo così ovviamente per tutta la lavorazione come potete vedere eh, nella lavorazione originale quindi nel mio pannello eh, ho fatto tutto un giro di rifinitura laterale per agevolare la cucitura ed avere una finitura un po più bella se volete lasciare la vostra maglia a canotta oppure eh, avere un aggancio facile poi per costruire una manichina quindi ho fatto tutto uno scontorno e naturalmente vi faccio vedere anche come si fa lo scontorno quindi noi adesso questo è il nostro campioncino, supponiamo di aver finito la lavorazione, che cosa facciamo? Abbiamo fatto l'ultima eh, maglia bassa, come in qualsiasi lavoro facciamo una catenella per poterci girare quindi da questo senso di lavorazione in questo senso di lavorazione ed andiamo a lavorare le maglie così come ci, si presentano, quindi sulle maglie basse facciamo una maglia bassa sulle maglie alte facciamo due maglie alte e scusate maglie basse qui abbiamo una eh, maglia alta e andiamo a fare due maglie alte ma continuo a dire maglie alte ma in realtà sono maglie basse dove c'è la tripla maglia alta vado a fare tre maglie basse una 2 e 3, poi si ricomincia con maglia bassa, quindi proprio come si presentano, maglia bassa e naturalmente la prima maglia bassa del nostro bordino, vedete abbiamo perfettamente bordato la nostra lavorazione, ora una catenella, voltiamo il lavoro e nell'ultima lavorata andiamo a mettere una seconda maglia bassa proprio per fare l'angolino e andiamo a lavorare tutte le maglie basse fino ad arrivare al prossimo lato quindi andiamo a fare in pratica un secondo giro di maglia bassa dove già scusate l'avevamo fatto in partenza in questo modo quindi adesso io arrivo in fondo e poi vi faccio vedere come si gira e si conclude il lavoro Arrivati all'ultima maglia bassa, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altro lato, quindi una catenella, rientriamo nella stessa maglia sottostante e ne facciamo un'altra per voltarci da questo lato. Se non abbiamo ancora nascosto il filo, a questo punto lo andiamo a nascondere, quindi entriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Dove abbiamo la maglia alta facciamo due. Maglie basse, dove abbiamo la maglia bassa, rifacciamo la maglia bassa. Dove abbiamo la maglia alta, facciamo due maglie basse. Intanto nascondiamo il filo. Scusate, ogni tanto esco dall'inquadratura. Dove abbiamo, ecco qua, vedete: abbiamo la, mh, le 3 catenelle per la maglia altissima. Facciamo 3 maglie basse. Di nuovo abbiamo una maglia alta, e facciamo due maglie basse. Un'altra maglia alta, e facciamo due maglie basse. A questo punto abbiamo incastrato abbastanza filo, possiamo anche metterlo via per poi tagliarlo. Ed ora abbiamo maglia bassa. In questo modo chiudiamo entro con una maglia bassissima per agganciarmi al primissimo punto e sfilo e vediamo se riesco taglio e questo è la fine del nostro pannello vedete aspettate che adesso tiro bene ecco qui perfettamente scontornato è perfetto ora per essere cucito lateralmente davanti col dietro e questo sarà il nostro collo quindi in pratica sarà ecco così vi spiego anche qual è il dritto del lavoro perché quando si fanno queste lavorazioni con molte catenelle si fa fatica per me il dritto è dove ho al dritto la maglia alta perché la maglia bassa dal rovescio non dà molto fastidio, mentre vedete se noi giriamo abbiamo più nudini, rimane più grezzo il lavoro, girato da questo lato si nota che siamo sul dritto del lavoro. A questo punto io vi consiglio di dare una svaporata col ferro da stiro e nel caso inamidare la vostra lavorazione, perché vi aiuterà a tenerla leggermente più ferma e eh, procederemo in questo modo andremo ad appoggiare i nostri pannelli sul rovescio quindi questo in questo momento eh, ecco qui. era al dritto quindi lo mettiamo sul rovescio controlliamo bene se è dritto o rovescio Ecco, questo è il rovescio, prendiamo il primo pannello e ci appoggiamo sempre con all'interno il dritto del lavoro, quindi questo lo dobbiamo mettere al rovescio, controllate bene, quindi questo sarà dal dritto e questo sarà dal rovescio, andiamo a appoggiarne uno sopra l'altro, in questo modo, decideremo la larghezza del nostro collo, quindi quanto vorremo, aperto il nostro collo, e lasceremo da questo lato 18 cm, che sarà lo scalfo manica, e cuciremo la prima parte sulla seconda. Per cucire io eh, userò la macchina da cucire, come eh, vi abbiamo fatto vedere eh, con Terry nel gruppo. Facebook, quindi, se voi avete una macchina da cucire, volete cucire due pannelli all'uncinetto per tenere ferma la lavorazione, non farla tirare, potete appoggiare un foglio di carta sotto che poi verrà staccato successivamente. Oppure potete cucire prendendo le catenelle con l'uncinetto a maglia bassa o bassissima oppure con ago e filo io ho tenuto il pannello dietro leggermente più lungo perché voglio eh, mi fermerò qui e farò uno spacchetto e andrò a ehm, tenere il dietro un pochino più ehm, lungo del davanti vi faccio vedere mh, solo per mh, Mostrarvi come unire i pannelli a maglia bassissima per essere sicuri di unire in maniera giusta i nostri pannelli io niente di più semplice vado proprio a appoggiare i disegni sui disegni quindi chiamiamoli grappolini li appoggio uno sull'altro e parto da dove voglio ecco però unendo bene la lavorazione infilo sia dal davanti che dal dietro vedete nello stesso punto prendendo entrambe le costine quindi stacco il filo entro nelle due costine appoggio il filo tiro per stringerlo un pochino e vado a estrarlo da tutte e due le costine e faccio ecco qua una catenellina ecco qua stringo bene la prima poi la tireremo bene ed ora vado a fare la stessa cosa in tutte quindi entro da questo lato entro dall'altro lato esco io preferisco fare la maglia bassa perché tira meno della maglia bassissima quindi entro nella successiva prendendo le due catenelle e in quella a fianco prendendo le due catenelle esco e faccio la maglia bassa. Di nuovo, prendo le due catenelle, esco e faccio la maglia bassa. Continuo così ovviamente per tutto il nostro fianco, fermandoci quando arriviamo che mancano 18 centimetri minimo, poi se vi occorre una misura eh, più grande eh, misurate, ma arrivo fino a che non mi mancano i 18 centimetri, stando bene attenti a prendere tutti i nostri punti in questo modo, quindi bene da questo lato e bene da questo lato e uniamo. Questo e questo e uniamo. Siccome può succedere che magari abbiate fatto qualche catenella in più, continuate a tenere d'occhio che il disegno sia ben sovrapposto, in modo da, ehm, se avete fatto qualche errore nella bordura, non farvi arricciare, tirare o comunque venire storta la vostra maglia. Io proseguo con entrambi i lati e ci vediamo quando dobbiamo eh, chiudere per il collo. Una volta uniti i due fianchi, vedete, li abbiamo uniti lasciando appunto eh, lo spazio per eh, la nostra manica. In questo caso io ho deciso in ultimo di lasciare la canotta, eh, ma se voi volete fare la manichina qui è semplicissimo, perché vedete, essendo a maglia bassa, potete attaccarvi e in circolare fare la manichina Siete, eh, potete tranquillamente decidere come volete non ho fatto altro che decidere la larghezza del mio eh, collo a barchetta io lo terrò veramente molto largo perché a me piace molto largo e quindi conterò eh, un tot di maglie da questo lato unendo e un tot di maglie da questo e sempre a maglia bassa procederò nella eh, cucitura sempre da dentro, di modo che poi quando andiamo a, a ribaltare il nostro lavoro è eh, fatto bene. Quindi ora procedo in questo senso e eh, ci vediamo al termine del lavoro. Eccoci qua tesori, abbiamo finito la nostra casacca, eh, io ve la faccio rivedere per l'ultima volta, vedete ho fatto gli spacchettini con il dietro leggermente più lungo del davanti, ora vi faccio vedere la particolarità della maglia e della cucitura, vedete io sono andata a cucire la maglia in modo da avere perfettamente eh, allineati i disegni. Della, della nostra maglia è veramente eh, molto bella se eh, curate anche questo particolare la vostra maglia sarà eh, molto molto bella io vi ringrazio per avermi seguita vi invito ad andare a visitare lo shop Merceria Italia Artisan per trovare questo filato, tanti altri bellissimi filati, questo uh, particolare oggettino che è null'altro che un fermascialle ma che io applico anche sulle mie maglie quando ho voglia di dargli quel tocco un po' particolare ovviamente a vostra scelta quindi vi saluto vi invito a venirmi a trovare eh, sul gruppo facebook creando con luci pucci edani eh, mi trovate anche come creando con luci su instagram e eh, naturalmente se avete bisogno di contattarmi potete scrivere un messaggio qui sotto il video e, eh, oppure lasciarmi un messaggio in Messenger Lucia Vela. Io vi mando un bacione grande e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!